cerchiamo di capire quello che è successo una barca stava navigando al largo della costa di Genova quando viene sorpresa non temporale e decide di mandare un segnale di SOS questo segnale viene ricevuto da due capitani di porto una a Savona ed una a Genova le capitanere di porto distano tra loro 50 km il segnale ricevuto a Savona arriva con un angolo di 55 gradi mentre il segnale ricevuto da Genova arriva con un angolo di 60 gradi. Dobbiamo capire il più in fretta possibile quale delle due capitanerie è più vicina alla barca per poter mandare i soccorsi. Vediamo ora come possiamo risolvere il nostro problema. Abbiamo il triangolo ABC e abbiamo chiamato i suoi lati A piccolo, B piccolo e C piccolo. Conosciamo l'angolo alfa e l'angolo beta. Sapendo che la somma degli angoli interni di in un triangolo è uguale a 180 gradi, possiamo facilmente trovarci l'angolo gamma, che sarà uguale a 65 gradi. Adesso immaginiamo di dividere idealmente il nostro triangolo ABC in due triangoli, tracciando la sua altezza CD. In questo modo avremo due triangoli rettangoli ACD e BCD. Guardando il triangolo ACD e conoscendo la definizione di seno, possiamo facilmente scrivere CD uguale a B per il seno di alfa. Analogamente, guardando il triangolo BCD, possiamo scrivere che CD è uguale a A per il seno di beta. A questo punto ci troviamo di fronte a un'uguaglianza B sen alfa uguale A sen beta. E questo ci porta a dire quindi che sen alfa fratto A è uguale a sen beta fratto B. Ora ripetiamo lo stesso procedimento. Questa volta però tracciamo l'altezza AE invece che l'altezza CD. In questo modo abbiamo di nuovo due triangoli rettangoli ACE e ABE. Ripetiamo lo stesso ragionamento fatto in precedenza. Data la definizione di seno possiamo scrivere facilmente che AE è uguale a B per il seno di gamma e AE è uguale a C per il seno di beta. Questo ci porta a un'altra uguaglianza. B sen gamma uguale a C sen beta, e quindi possiamo scrivere che sen beta fratto B è uguale a sen gamma fratto C. Abbiamo quindi due uguaglianze. Dalla prima considerazione abbiamo infatti trovato che sen alfa fratto A è uguale a sen beta fratto B. Dalla seconda che sen beta fratto B è uguale a sen gamma fratto C. Mettiamo insieme queste due uguaglianze e troviamo quindi che sen alfa fratto A è uguale sen β fratto B che è uguale a sen γ fratto C. Questo è proprio il teorema dei semi e ci aiuterà a risolvere il nostro problema. Iniziamo intanto con l'enunciare il teorema dei semi. Il teorema dei seni afferma che, dato un triangolo qualsiasi, i rapporti tra le misure dei lati e del seno degli angoli opposti sono costanti e coincidono tra di loro, ovvero la formula che abbiamo trovato, ossia che sen alfa fratto A uguale sen beta fratto B uguale a sen gamma fratto C, e il tutto è uguale a una costante. Torniamo adesso al nostro problema. Questa volta però abbiamo il teorema dei segni ad aiutarci e quindi possiamo immediatamente trovare le lunghezze dei lati A e del lato B. Come possiamo vedere è Genova che si trova più vicino alla barca, quindi i soccorsi finalmente possono partire.